voglio parlare con voi di eh, In Fabric, perché, cazzo, sono impressionato da questo film, eh? Un film, non so se dirvelo o non dirvelo, sì, no, ve lo dico, un horror un po' comedy, un po' no, britannico del 2018, che è, ci ha messo un bel po' ad arrivare, infatti In Fabric... In realtà noi lo conoscevamo, avevamo già visto il trailer tanto tempo fa. Io avevo anche detto: Cavolo, però è interessante questo In Fabric. Considerate che è della A24. Ormai la A24 è come lo Shogun Mitsuguni Mito: cioè, appena tu mostri il simbolo della A24, tutti si inchinano di fronte, di fronte allo Shogun. Non so se la citazione è un po' per gli anziani, però. Eh, era un cartone animato molto figo di quando ero giovane io, in cui questi messaggeri dello Shogun facevano vedere il simbolo e tutti quelli dell'impero si abbassavano e avevano una paura fottuta del cazzo di Shogun. Ecco, quando, quando A24 tira fuori un film, poi eh, la gente dice allora spacca. E in effetti, in effetti, per rispondere alla domanda di Alka, Fabric lo trovi su... Prime Video mica cazzi andiamo a vederci il trailer ah, piccola nota cosa che detesto profondamente purtroppo su Prime questo film è solo in lingua italiana quindi non potrete godere appieno della recitazione degli attori io me lo sono fatto andare bene eh... ma... Come potete notare ci sono degli accenti, delle cose interessanti che un po' si perdono. Però devo dire che il doppiaggio è discreto. Non è fatto male, non è fatto male però per me è sempre un film Peccato, però era l'unico modo per vederlo perché non c'è la versione inglese. <ride> no ragazzi, no, vi devo far vedere questa scena qua perché non sapevo che... Non mi ricordavo ci fosse nel trailer. Now, Questo jump scare finale. Just a dress. Oh, ragazzi, guardate. È una, visione, è una visione assurda, questo film. È una visione assurda. Allora, eh, mi, piace, mi, piace, allora mi, mi piace iniziare. A parte il fatto che il regista si chiama Peter Strickland, non mi ricordo se. Eh, il preside della, della scuola, del liceo di Ritorno al Futuro si chiamasse Peter o un altro modo, però di sicuro si chiamava Strickland, il preside che tormentava il buon Martin McFly, quindi mi, rimane, mi rimarrà sempre facilmente in mente eh, il nome Strickland perché mi ricorda Ritorno al Futuro. Eh, il regista di questo film si chiama Peter Strickland eh, Voglio iniziare parlandone leggendovi, è stato accolto molto bene dalla critica in generale ehm, e voglio iniziare leggendovi quelle che sono le definizioni di alcuni giornali famosi, magazine famosi di cinema che ne hanno parlato, eh, così perché sono interessanti, sono riflessioni interessanti che in parte condivido. The Independent l'ha definito un suspiri ambientato nei grandi magazzini. L'Independent definisce in Fabric su, un suspiri ambientato nei grandi magazzini. Daily Telegraph lo ha definito la risposta inglese moderna a Louis Bonwell. Questo mi sembra un po' potente come affermazione, ma vabbè. Sicuramente però è utile a suscitare fascino e eh, curiosità in voi che state ascoltando, sono abbastanza sicuro. Uh, The Guardian l'ha definito ineb un, inebri un inebriante mix di nostalgia, alchimia legata all'abbigliamento, eh, scusate anche le traduzioni, e commedia contorta con influenze horror. Mm, The, eh, New York Times lo ha definito il lavoro più impressionante, avvincente e fantasioso mai realizzato di Strickland. Rolling Stones, un viaggio singolare in una mente singolarmente deformata e, anche, e comunque sappiate che la rivista Science and Sound che è una famosa rivista di cinema lo ha messo comunque nella sua lista dei migliori film 2019 quindi comunque questo per dirvi che il film non solo è stato accolto benissimo ma sono stati fatti anche dei paragoni importanti che secondo me forse sono un po' esagerati però vanno presi con le pinze, cioè non servono per dire «Ah, questo film equivale ai film di Bonoel» oppure «Questo film equivale a Suspiria di dare argento». No, servono per darvi la suggestione di quelle che sono le ispirazioni, le atmosfere, ciò da cui prende, ciò da cui si ispira, perché tutto il cinema si ispira da qualcosa precedentemente. Quindi servono un po' a entrare in quel mood. La storia è, è abbastanza drammatica. Io, io mi sono sentito molto in empatia col personaggio de, dell'attrice protagonista. Che adesso vi dico anche il nome perché è molto brava. Scusate, non mi ricordo. È molto molto brava in questo film. È un'attrice che avete visto in tante serie tv e film perché è già un'attrice navigata. Si chiama Marianne Jean-Baptiste. È un'attrice inglese. E il suo personaggio è un personaggio che vi, vi spezza il cuore subito perché è una donna separata, sola, che si, sente, che si sente sola, vive col figlio adolescente, grande, insomma, che ha una fidanzata, che gliela gli porta in casa, lei è sola e, e fa degli incontri al buio tramite una, un servizio di posta, incontra delle persone... Per corrispondenza, poi le incontra dal vivo e ovviamente poi non, non sono le persone che si aspetta, ed è molto triste vederla così sola, così. ormai alla frutta. Vive, vive anche una situazione molto grottesca e particolare a lavoro, perché vi, la, eh, in questo film viene molto ridicolizzata la figura dei datori di lavoro, degli delle persone che hanno dei dipendenti e che gestiscono il lavoro, no? E Ci sono, ci sono delle situazioni in cui lei verrà rimproverata e, e redarguita sui suoi comportamenti sul posto di lavoro che saranno molto grottesche e imbarazzanti. Verrà, diciamo, redarguita per cose molto stupide. E, e il tema del lavoro... Eh, è sicuramente uno del, del lavoro e, e questo, questa chiave di lettura molto tragicomica del mondo del lavoro è comunque uno dei temi del film e a me è piaciuto parecchio perché c'è una nota polemica c'è una, una sorta di polemica in, in gioco um. lei mh, per uno dei suoi incontri decide di comprare un vestito un vestito sexy un vestito uh, che, debba la, che la, la renda bella, ma che non la che, che dica anche che non dica troppo, che non dica che lei si concede troppo, insomma, è molto indecisa su che vestito comprare. Alla fine, in questo, in questo store, in questo negozio, in questo eh, grande negozio di vestiti, viene indotta a comprare questo vestito, viene proprio indotta a comprarlo e, e il vestito è un vestito ovviamente maledetto è un vestito maledetto un vestito che ha qualcosa di diabolico e che porta del dolore a chi lo possiede e poi vedrete che scoprirete il retroscena di questo vestito eccetera è un film visionario molto audace morboso perché ci sono delle situazioni che riguardano la sfera sessuale morbose eh, voyeuristico molto particolare molto particolare che è... ed è il tipico film che mi dà gioia che mi dà gioia che non significa che il film mi è piaciuto in modo diciamo folgorante non è questo non è questo ci sono film che, che mi piacciono e che mi, mi travolgono che mi avvolgono eh, come per esempio Mister Vendetta di cui abbiamo parlato prima mi è piaciuto proprio, oh, proprio eh, però siamo nella sfera del piacere no? del godere di un film questo è un film che mi piace perché non mi dà ciò che mi aspetto non mi dà, è esattamente il tipo di film che dici ma che cazzo ma che è sta romana, tu sei pazzo ecco questo regista è un regista libero è un regista libero che fa quello che vuole, che vi racconta la storia come vuole, che mescola i generi, che ironizza, che ha un grandissimo senso estetico. Eh, perché vi ho fatto vedere quel jumpscare con quella mano di manichino? Questa qua ve la faccio rivedere, perché nel film ve la faccio rivedere, perché è veramente c'è un, un tocco di trash questa qua. Questa è una scena del film. In questo caso è stata sovrapposta all'immagine. Ma c'è... <ride> Ci sono delle cose assurde in questo film. Eh? Eh... Che per qualcuno, no? Qualcuno che ha una mentalità di un certo tipo dice no, questo film è assurdo. Questo film fa delle cose trash, strane. Lo percepisce come brutto, come sbagliato. Invece io lo percepisco come un regalo come un, un, un tentativo audace di fare qualcosa di strano, qualcosa di sorprendente, qualcosa di diverso. L'ho percepito io, lo percepiscono anche fior fior di riviste e eh, critici cinematografici che hanno capito il senso, ma il cinema inglese ha il vantaggio di essere già di per sé un cinema eh, che ha un terreno più fertile rispetto al nostro. Eh, e poi probabilmente anche una risposta del pubblico e della critica migliore. Ok, quindi queste cose loro le possono fare, a proposito del regista che non conosco che non conosco, ehm, chiudendo, diciamo, chiudendo il contenuto perché non vi voglio dire troppo sul contenuto perché è un film strano, ve lo dovete godere. Però ecco, non aspettatevi il film. Con le risposte il film con le risposte con eh, l'assassino con eh, il demone che si svela la storia che si svela eh, questo è un film che non vi dà quello che volete che vi dà quello che vuole lui è un film coraggioso esteticamente meraviglioso trovate assurde immaginari assurdi anche che rivangano il vecchio cinema horror italiano eh, giallo dare argento effettivamente c'è cioè, eccetera è una si può definire una fiaba horror lugubre e anche ironica abbastanza triste quindi c'è un po di tutto e a me eh, in generale è piaciuto è, una, è un film che mi fa riflettere su cui che mi arriva dopo che mi è arrivato dopo assolutamente mi è arrivato oggi ieri era un po così oggi mi è arrivato e quindi per me è un ottimo prodotto, interessante. Possiamo nel film che osa, osa fare quello che gli pare. Addirittura... No, no, forse non ve lo spoiler. questo. La struttura del film è molto strana. A un certo punto vi chiederete, ma come? Ah, e quella roba... ah ok. A metà film direte, ma ah ok, non avevo capito che era così. Perché il trailer non spoilerà un aspetto importante del film allora qualche tempo fa, ma poco tempo fa avevamo visto, a proposito di quello che hai scritto tu il regista Strican ha girato anche Berberian Sound Studio film psichedelico che guardai perché nella colonna sonora erano coinvolti i, i broadcast che non so chi sono ma probabilmente immagino deduco siano un ottimo gruppo allora, eh, la, anche qua l'aspetto musicale e sonoro è molto bello in, in, in Fabric estetica e musica e audio sono meravigliosi recitazione top eh, soprattutto di lei lo guardo stasera allora grazie al consiglio Gio, prego bravo un applauso a tutti quelli che seguono i miei consigli eh, rimanete dell'idea che i film non vi devono piacere ma vi devono eh, nutrire ecco. pensate a questo eh, non vi devono piacere vi devono nutrire vi devono sorprendere vi devono dare qualcosa di diverso eh, poi se ci sono anche i film che vi piacciono in senso più viscerale, che vi, proprio vi emozionano, vi, vi lasciano bene anche, meglio, meglio be servono anche quelli. Li amo anch'io quelli, però io voglio anche darvi un modo diverso di, di, di fruire del cinema. No? Per esempio, se voi guardate un quadro di Bacon... Il pittore che fa tutti questi quadri sanguinolenti, con carne squartata. Ecco, voi potreste dire che questo, questo pittore è un cane? No, certo che no. Che è un pittore che non vi trasmette nulla, che non è intelligente, che non, è, non ha intelligenza emotiva il suo quadro, non ha eh, dentro niente. No, certo che no, è un, cazzo, è un artista... Con... Insomma, ha affermato, lo sappiamo tutti chi cazzo è Bacon, no? Però, quello che vi fa provare è qualcosa di brutto, quando lo guardate, non vi fa provare qualcosa di bello, vi fa provare una bella emozione, non è Clint. ok? Quindi il cinema è così, voi potete andare un giorno a vedere Bacon, un giorno potete vedere Clint, un giorno Chagall, Chagall vi fa stare su in un viaggio onirico tra le stelle colorate, Ehm è così il cinema, no? È così che va usato, va fruito come l'arte, non come vi insegnano, ci insegnano come un prodotto che deve essere omologato, McBacon, cheese, mh, Crispy McBacon, Happy Meal, eh, Super Double Whopper eh, con bacon croccante. No, cioè non sono prodotti, sono è arte, cazzo. Poi sì, ci sono appunto, il, il panettone, sono prodotti. Cerchiamo di renderli meno possibile, quelli. Non caghiamoli, quelli. Allora, a proposito di questo film in Fabric, abbiamo visto un trailer qualche tempo fa che ci aveva un po' lasciato così, cioè ci siamo detti, sì, però cavolo, interessante, cioè, sembra una roba folle fuori di testa. E io avevo detto, mi sembra di aver detto, mi incuriosisce parecchio. E il regista era, appunto, Peter Strickland. Lo scopro ora, perché poi ho guardato i MDB e ho messo insieme i pezzi, quindi... Io vorrei vedere, rivedere con voi il trailer di questo, di questo film, perché così magari qualcuno dice Ah sì, mi ricordo, cazzo. Questo è il prossimo film di Peter Strickland, regista di In Fabric. Si chiama Flux Gourmet. <ride> Allora, avevamo già visto, c'eravamo. Insomma, ci aveva, ci aveva sorpreso, e poi, appunto, se guardate su MDB c'ha tutti dei voti pazzeschi. E, io credo, credo questa cosa qua: che lui eh, si, abbia avuto la fortuna, come alcuni registi così autoriali, così liberi, di essere poi coccolato dalla critica, no? e, che sembra una cosa negativa in realtà è un bene perché essere spalleggiati dalla critica ti permette di continuare ad avere sovvenzioni per i film e nonostante i tuoi film non siano quelli che riempiono le sale, anche se ormai le sale non le riempie più nessuno. E questo nuovo film secondo me sarà ancora più pazzo, ancora meno digeribile al grande pubblico e quindi ancora più interessante per me e spero anche per noi. Questo ed altri film sono quelli che io suggerisco, consiglio, sul Discord, punto esclamativo Discord. Entrate, se siete abbonati a questo canale, vi invito a abbonarvi. Se siete abbonati avrete i miei consigli, playlist, tutto quello che trovo che sia utile per godersi al meglio il cinema, lo condivido lì. Contento, contento di aver parlato di In Infabric e soprattutto che mi sia salito dopo, come un trip... Proprio come un trip, non so quanti di voi hanno mai fatto uso. Insomma, ti sale dopo, questo è il concetto.